Questa carta parla di un tipo di movimento, di azione, di star nella vita anche quotidiana, ordinaria, che prescinde dalla finalità. È tutta concentrata nel movimento di quello che sta accadendo. Ci sarà una direzione, ci sarà uno scopo da raggiungere, ci sarà una logica dietro al movimento, ma il tipo di energia che racconta questa carta non ha a che fare minimamente con il raggiungimento dell'obiettivo, ha a che fare con l'essenza dell'andarci, con lo stare nel moto che conduce all'obiettivo che ho scelto. Nel nostro corpo ad esempio questa carta risuona tanto con il cuore, con il quarto chakra, non il quarto chakra romantico, passatemi il termine, neanche quello mh, calato nel sentimento che ci mette in comunicazione profonda nel sentire con gli altri esseri umani, con il resto della vita, con la terra, ma proprio con il movimento di continua apertura e chiusura del cuore, con il continuo battere che da quando ci formiamo nell'utero all'ultimo istante della vita non si ferma mai indipendentemente che noi si stia dormendo, mangiando, facendo l'amore, correndo, parlando. Non importa che cosa stiamo facendo, quello è un altro ambito. Il cuore ci sostiene, sempre, continuamente. Se si ferma è finita. Ecco, è questo tipo di movimento. C'è una finalità, c'è un tendere a qualcosa, c'è un percorso ma il tipo di movimento che parla in questa carta ci racconta di un qualcosa che sta ancora più all'interno, del motore che ci permette di andare verso i nostri obiettivi, dell'essenza del muoversi in sé. E se io la vado a cercare nelle attività che svolgo, che siano fisiche, che siano mentali, che siano scelte da me, obbligate, necessità dall'esterno, se vado a cercare questo stare nell'azione manifesta o interna, la qualità del tempo, la presenza, la densità del, del mio esserci cambia completamente. Come, prima, come primo effetto scompare la noia, scompare il desiderio di essere altrove, scompare lo stare in un punto con il corpo e con la mente da tutt'altra parte, si assottiglia questa lontananza, si avvicina la mia presenza con quello che vivo e diventa estremamente più interessante, anche cose banali, come rifarsi il codino ad esempio, come farò io ora. Non sempre la giornata deve essere veloce o lenta o produttiva o contemplativa, non è questo eh, l'elemento interessante. La parte interessante è che ci sono comunque sempre, in tutte le giornate, in tutti i momenti, dei flussi proprio d'energia all'interno del giorno, che sono come delle correnti. Se riesco a giostrarmi tra questi flussi, che per la maggior parte, anzi completamente, non sono in mio controllo, allora c'è proprio un modo diverso di stare nel mio tempo, anche quotidiano. Il livello d'energia si alza, ma non è un calcolo che viene dall'aver gestito bene l'emozione, dall'aver configurato bene la mia agenda, dall'aver distribuito bene i miei soldi. È un movimento alla base, che poi implica anche tutte queste cose e tante altre, ma è un movimento molto più interno cioè un ascolto di come si muove dentro di me la spinta maschile e la spinta femminile, la spinta all'azione e la spinta all'ascolto, al sentire, il pensare e il sentimento. Se io li sento, in che proporzione sono costantemente, quale spinge, quale ha bisogno di essere supportato, riesco ad individuare come dove si incontrano, queste due parti nella giornata. E questo rende particolarmente interessante cercare la curva più morbida, la curva più veloce, la curva che oggi mi va di navigare nei flussi della giornata. Se voi guardate questa carta, Non sembra che stiano facendo una grande fatica, ma sembra che siano molto molto attenti. Ogni muscolo coinvolto tendono verso una direzione dentro un flusso. Un po' sono portati e un po' navigano loro. Ci vuole un grande allenamento per viverle così le giornate. Però, a me le poche volte che mi riesce eh, le giornate sono gustose, valgono un mese, valgono forse un anno, forse valgono una vita intera. Forse è così che ci interessa vivere invece che trascinarci da una giornata all'altra. Io potrei dire tutte le mattine alle nove devo trasmettere la ginnastica. Vabbè facciamolo, oggi va meglio, oggi va peggio. Oppure potrei dire tutte le mattine alle nove ho l'occasione di trasmettere la ginnastica e mettere in questo spazio qualcosa che davvero mi interessa, qualcosa che per me ha una risonanza che è esattamente l'incontro di quello che ho dentro e che è mio, privato e non vado certo a raccontare su Facebook o su YouTube, e quello che sta fuori, che può essere invece condiviso perché non è solo mio, è oggettivo, è appartenente anche ad altri. Quando c'è l'incontro di queste due metà, l'interno e l'esterno, il visibile e l'invisibile, il personale e il non solo mio, il collettivo, il maschile e il femminile potremmo anche dire, se riesco a trovarli tutti e due, dove si incontrano, ci sono come delle correnti ascensionali ci sono come dei flussi d'energia che non hanno una spiegazione mentale, ma riesco a cavalcarli. Mi riempiono, mi svegliano, mi danno il gusto di quello che sto facendo, che sia parlare in una diretta, che sia pulire casa, che sia andare a lavorare. Fatto in questa modalità importa veramente poco se oggi guardate la diretta in 15, in 5 o in 500. Io non controllo mai quante persone guardano il video in diretta, quante lo vedono registrato, quanti hanno condiviso il link. Ogni tanto Facebook mi mette la, la nuvolettina che dice: Vuoi sapere quante persone hanno apprezzato il tuo video di ieri? No, non lo voglio sapere. Spero che l'abbiano apprezzato in tanti e che lo apprezzeranno ancora di più, ma non lo voglio sapere con una statistica, con un numero di click, con dei pollici su o giù o, o i cuoricini. Lo voglio sapere se le persone poi entrano in contatto con me, altrimenti non ha importanza. Il feedback di questi video, prima di essere un contatto con voi, che mi interessa moltissimo, è un contatto con me. Se non c'è prima il contatto con me, il surfare su questi flussi colorati così proprio mentre li trasmetto, mentre le ascolto queste carte, diventa impossibile che ci sia un contatto poi con le persone che ascoltano. Sono come delle condizioni imprescindibili. Se non trovo il contatto io mentre creo il video, non lo trovano poi le persone per avere la voglia di contattarmi e approfondire questi argomenti, di leggere quello che ci scrivo sopra, di provare ad utilizzare magari loro le carte. Quindi, riassumendo, ora facciamo la ginnastica del mattino, ascoltiamo proprio i movimenti non pensabili che però ci sono, di incontro di due flussi diversi, che stanno assieme e creano delle correnti e le proviamo a cavalcare e se questo vi smuove, vi tocca, vi interessa, poi me lo dite e eventualmente si approfondisce o anche solo un ciao <ride> ho parlato tanto tanto, come tutte le mattine forse stamattina addirittura di più Spero che sia un'inquadratura decente. Spengo il microfono e andiamo a far ginnastica. Via!